Un se... po' di anni non viene Ma, ma dov'è che cade l'acqua? Al centro. L'acqua cade, cade qui. Manca una finestra. Per... No, no, eh, no, no, qui piove. Ah, c'è ah, piove. Però adesso non si, piove. Cioè non si vede, però è qui. Ma no, eh, ascolta Antonio, quando oh, tu trovi un punto non è detto che te lo trovi da lì, sì, questo, sì, questo qui fa da canalizzazione. Allora se eh, io trovo so una vedo. pendenza. Perché sì, sì, perché questi, eh, al centro cercano di fare una pendenza sì, sì, certo, sì, allora non so è una io da un'altra parte l'acqua confluisce in centro in fisica cosa fa?